Sì, tanto più i nemici burba che c'ho non vado al più che non da mo e mi ritaglio da solo. Siamo quasi, dai! Spettacolo! Giornata quasi strepitosa ma. Beh, fare le cose con un po' più di calma, senza la fretta, è tutto meglio, più lì discute, non si corre Ya. Ya. via che orto ad acchile sarai contento, no? che finalmente posso dedicarmi a un lavoro in vita mia <ride> a differenza di quanto si dice nelle orde delle lande desolate di Bologna, nonché quelle milanesi, però qualcosa fatto, no? studio, è stato fatto, Adesso dallo studiare, c'è la mia terrazzina, la mia logina che ha cambiato colore, qui dopo cioè, lavoreremo anche qua, però, guardate, eh. Almeno un lavoro ce l'ho, guardo, guardo che montano la terrazza, che, che, che montano i materiali che non sono stati pagati, ovviamente, no? Chi eh, eh. oggi ti manda il materiale senza essere pagato? Tutti quanti, tutti, tutti, tutti. Sono amici, anche i nemici dai. anche tanto si è incazzati, si è, è incazzati niente proprio serve anzi serve farvi il fegato amaro basta basta chiedere non è difficile no? certo di stronzi perché gli stronzi sono sul cazzo tutti tutti e quindi insomma il bene vedremo come si andrà a finire Gisara Gisara ma io ho delle, delle fortissime tempestità nessuno ne parla, eh. sì, sarebbe se, se come, come, come, come sembra, sarà una rivoluzione non storica, si vorrebbe dire una rivoluzione totale, però che ci sono Insomma, che non è un bel momento, tutte le borse sono al massimo e quando si sa quante le borse sono al massimo io comprerei di brutto, ve lo sconsiglio ovviamente di entrare oggi in posizioni sia short che long, shortare non lo farei a meno che proprio non ci fossero delle visaglie grosse, grosse, cioè, finché le banche centrali pompano, pompano, pompano, pompano, stampano, anche se per la prima volta la Federal Reserve ha emesso dei crediti per 11 mila miliardi di dollari, che non era mai successo. Quindi io visto che non sono... Sono uno che passa di qua e dice la sua, come i vecchietti, no? scusi, ma sapete perché io no, volevo sapere? Ecco, io sono quella figura lì. Quindi se qualcuno avesse avuto ancora qualche dubbio... Sì. io mi prendo il sole, ho già fatto il mio, quasi il mio dovere di giornata, ma anche... Eh. E niente, le banche erano finte, era un gabbietto vaffanculo dai mo eh, e sti cazzi, sti cazzi. Solo perché dieci anni fa mi sono detto oh, se voglio sparire tre giorni, se voglio fare un cazzo per tre giorni, lo posso fare, E così ho fatto.. Però ci vuole le chiare ragazzi, eh. E non che non si faccia un cazzo tutto il giorno, anzi. Anzi, comunque, vi ringrazio a tutti, da Nicola, dalla sua rubrica e tutto quanto, vi voglio bene e poi vediamo cosa succede senza i zucconi, i testoni, i testoni non vanno più, anche su altri testoni non vanno più, quindi... Saluto a tutti, da Nicolò e dalla sua rubrica, arrivederci, a presto.